Sono con Simona Borioni di BDS Italia, Simona praticamente mentre in tutta Europa ed anche in Italia si lavora per il conflitto israelo-palestinese, per riconoscere lo Stato di Palestina, poi il Premier Renzi va a parlare alla Knesset e insomma se ne esce fuori con delle dichiarazioni incredibili. Diciamo che le dichiarazioni del Premier lasciano perplessi, per non dire indignati, per più di una motivazione. Tanto per cominciare eh, fa veramente specie definire Israele un esempio e un modello, uno Stato confessionale che discrimina i suoi cittadini in base all'etnia, in base alla religione, che da quasi 70 anni disattende decine di risoluzioni ONU e si è posto al di fuori, al di sopra del diritto internazionale, anzi si fa, si fa beffe, non fa entrare i commissari dell'ONU nei suoi territori, mi domando come possa essere definito un modello, uno Stato che ha ridotto Gaza a una desolazione di macerie e la Cisgiordania in un insieme di bantus, di veri e propri ghetti e la parola fa doppiamente male. E... Secondo... Ricordiamo, ricordiamo che di fronte appunto a Israele che rende praticamente i palestinesi profughi in casa loro voi da anni vi, vi impegnate per una campagna non violenta e soprattutto che cerca di essere il più possibile efficace disinvestire, boicottare Israele a livello economico insomma meriterebbe un qualcosa di meglio che... Meriterebbe una, un sostegno, un supporto il boicottaggio si è rivelato in questi 10 anni sono adesso a luglio 10 anni dalla, da chi è stato lanciato L'appello, forse lo strumento non violento più importante per la risoluzione dei problemi. Laddove hanno fallito le diplomazie, gli ipocriti tentativi di, di dialogo, sembra che in, in Israele ci sia una soluzione di, di stallo, che gli, i dialoghi di pace siano fermi. In realtà è un peggioramento continuo perché le, le colonie continuano la loro espansione. La giudaizzazione di Gerusalemme va avanti a tappe forzate. E neanche parlarne di che cos'è eh, l'embargo, per cui veramente eh, definire il boicottaggio stupido e inutile sembra veramente una, al limite del, dell'anacronistico. Faccio L'ultima, sappiamo benissimo, chiunque si intenda un po' di Medio Oriente sa che praticamente tutti gli attacchi, tutta la, la politica restrittiva di Israele serve sostanzialmente a fare consenso interno, come mai un endorsement del genere da parte del Premier italiano secondo te? L'allineamento politico di, di Renzi era, era noto e non ci aspettavamo una, una risposta molto diversa. Certo che quando si passa dall'allineamento politico al dire che in Israele sono le radici dell'Italia e siccome al Premier piacciono le iperboli del mondo, eh, quando è un paese, uno Stato nato 70 anni fa, veramente fa specie, vogliamo dire piuttosto che la Palestina è la culla delle tre grandi regioni monoteiste eh, che che sì hanno dato, hanno plasmato in qualche modo il mondo, ma che dire che uno Stato che ha 70 anni di vita siano le nostre radici, siamo oltre l'allineamento all politico, siamo veramente alla, alla soglia del ridicolo.